Iniziamo quindi questo capitolo che ho intitolato Progettare l'esperienza utente, quindi non è solo l'interfaccia utente ma l'esperienza utente, ehm, che affronteremo in due passaggi. Prima cerchiamo di capire quali sono un po i principi generali della progettazione di interfacce, cioè no? quali sono i concetti, quali sono i metodi di lavoro, e poi cerchiamo di applicarli al caso delle interfacce che facciamo noi, quindi costruirci anche... No? Ehm, dei, ehm, delle, dei piccole, delle piccole bozze dell'interfaccia utente con cui il sistema informativo si può presentare all'utente. Questo è un percorso che faremo no, con un certo numero di lezioni di tappe perché eh, tanto la settimana prossima il laboratorio sarà un laboratorio polmone, nel senso che mette insieme i vari argomenti che abbiamo eh, visto finora, quindi ogni no, tanto l'abbiamo già fatto una volta, mettiamo un laboratorio in cui non, ci sono, non si introducono gli argomenti nuovi, ma proviamo a consolidare quelli precedenti con un esercizio omnicomprensivo. Quindi questa cosa in laboratorio la faremo tra due settimane nel laboratorio 9, se non sbaglio. Ok, allora partiamo dall'inizio. Progettare un'interfaccia, eh, lo scopo unico di un'interfaccia è quello di servire l'utente, di essere utile, facile, veloce, piacevole, efficace, mettete tutti gli aggettivi belli che conoscete, per l'utente. Se fosse per il computer le interfacce non esisterebbero neanche, non ha bisogno di interfaccia un computer. L'utente invece sì. Quindi, noi un po', questa figura mi ricorda un pochino ciò che facevamo con i casi d'uso. Ci poniamo e analizziamo l'interazione tra l'utente e il sistema. E vediamo che il sistema in realtà è composto, adesso ci accorgiamo, che è composto di due parti. La parte bianca, che è il sistema informativo con cui abbiamo ragionato finora, che fa calcoli, fa verifiche, salva i dati, eccetera, eccetera. E la parte grigia, che è quella di cui ci occupiamo adesso, è l'interfaccia utente. C'è una parte del sistema informativo, di righe di codici, di lavoro fatto, di ore spese, eccetera, eccetera, che ha lo scopo unico no, di interfacciarsi con l'utente, quindi gestire lo scambio di informazioni tra utente e sistema. E quindi gestire le forme, non solo i contenuti, ma anche le forme del dialogo tra uomo e sistema. I contenuti ne abbiamo già parlato, cioè le informazioni scambiate sono quelle che abbiamo descritto nei casi d'uso. Ma come vengono scambiate queste informazioni? Dove lo metto quel dato? Dove lo scrivo? Sotto che forma lo visualizzo? E quindi andiamo anche qua a chiederci, innanzitutto, partendo dal dialogo che l'utente deve avere con il sistema, quale interfaccia utente andare a progettare. Senza mai dimenticare che sia il sistema che l'utente fanno parte di un contesto più ampio, il mondo esterno, che non ho disegnato solamente per così, eh, per completezza, ma perché l'utente nelle sue interazioni fa delle assunzioni basate sul suo contesto a seconda dell'utente dove si trova, o quali sono le regole di funzionamento del mondo esterno, si aspetta che questo sistema si comporti in modo coerente. Noi schematizziamo l'interazione come scambio di informazioni, okay? Quindi dati che l'utente azioni, informazioni in generale che l'utente fornisce al sistema attraverso delle azioni che l'utente compie sul sistema, il fatto di schiacciare, di spostare, di parlare, di muoversi, è un'azione che l'utente compie affinché il sistema la rilevi. Quando io schiaccio la freccia in giù è perché voglio che il computer si accorga che il computer la faccia in giù e la interpreti cambiando slide. E quindi il sistema fornisce delle risposte che sono visive, acustiche, tattili, la porta si apre, la luce si spegne, la slide cambia, in risposta a un'azione dell'utente. Quindi abbiamo sempre questo, di nuovo, eh, doppio canale, non necessariamente in alternanza stretta come facciamo con i casi duro, dove ci ponevamo un livello un pochino più alto di estrazione, ma eh, separiamo nettamente quelli che sono degli elementi, delle azioni che portano dati, portano informazioni al sistema rispetto a delle operazioni che portano informazioni all'utente. E eh, se ragioniamo in senso generale, su un'interfaccia generale, eh, l'utente ha dei canali di input e dei canali di output che sono essenzialmente legati alla nostra fisiologia e un pochino anche alla psicologia. Per cui quali sono i canali di input? Cioè come può fare l'utente a trasferire dei dati al sistema? attraverso tastiera, mouse, joystick, quindi usando le mani, usando la voce, riconoscimento vocali, eh, usando lo sguardo ci sono i sistemi che intercettano il punto in cui tu stai guardando e quindi portano il mouse nella casellina giusta oppure muovendosi, nel, pensate alla Kinect, no? i videogiochi che non devi avere nulla in mano semplicemente muovendoti loro capiscono cosa stai facendo no? e viceversa ehm, quali sono i canali attraverso cui il sistema può fornire informazione all'utente, sono quali i sensi, soprattutto la, Wii, la vista e in alcuni casi l'udito, no? quindi la vista, lo schermo, il visore, eccetera, eccetera. No? Questo se vogliamo ragionare in senso generale. Um, questa, questa slide, mi, mi sono fermato per un mezzo secondo prima, perché mi ha mandato in confusione un dettaglio. Poi lo riprendiamo dopo. Però non l'ho fatta io questo disegno, l'ho rubato da qualcun altro. Però se notate in questo disegno, input è sopra e output è sotto. Io nel cercare di spiegarvi il slide dopo, sono rimasto bloccato un attimo, perché qua c'è l'input sotto e l'output sopra. Ma perché quello lì si è dovuto mettere le cose al contrario? Ok. C'è stato un intoppo minuscolo nella fruizione di un contenuto. Perché? Una scelta banale di un dettaglio sbagliata. Che ha rotto la coerenza di un modello mentale che mi stavo costruendo, ho visto questa figura, mi sono fatto un modello input-output, poi questo ciclo che gira, qua gira al contrario. Okay? Noi stiamo programmando la mente degli utenti a capire delle regole di comportamento del nostro sistema. Se noi per primi rompiamo queste regole, rompiamo l'utente. Ok? E ci ritorniamo. Allora, noi abbiamo dei sistemi complessi però da gestire. Non devo accendere la lampadina, devo gestire un sistema informativo bancario. Allora, ragioniamo sul termine complesso. Cosa vuol dire? Allora, noi possiamo avere dei sistemi con una diversa complessità strutturale. La complessità strutturale è il numero di pezzi di cui sono fatti, il numero di parti no? di cui un oggetto è fatto. Quindi un orologio ha una complessità strutturale più alta rispetto a una lama, a un coltello. Il coltello ha due parti, la lama e il manico. L'orologio chiedete a un orologiaio svizzero quanti pezzi ha. No? Viceversa possiamo parlare anche di complessità Funzionale. La complessità funzionale indica quante il nome, funzioni diverse quel dispositivo può svolgere. Allora, il coltellino svizzero fa più funzioni del coltello normale. Avrà una complessità strutturale un pochino maggiore, perché ha più levette eccetera, ma non così tanto maggiore lo smartphone fa anche leggere l'ora ma fa anche altre funzioni in più molte funzioni in più allora noi tendiamo a pensare ma non è vero non è una regola generale che una complessità funzionale maggiore si debba accompagnare a una complessità strutturale maggiore non, non è vero no? una cosa pensate all'orologio e al coltellino svizzero l'orologio è molto più complesso dal punto di vista strutturale di un coltellino svizzero l'orologio ha dentro magari 2000 parti, movimento, bilancieri, molle, eccetera questo qua ne avrà 20 ma questo fa una funzione sola, Il coltellino svizzero ne fa molte quindi abbiamo degli oggetti che sono magari strutturalmente più complessi ma svolgono meno funzioni o viceversa il trend generale è che per fare più funzioni devi essere più complicato tu, forse. Ma non è una regola. È un trend più o meno vago. Dopodiché, è più facile usare un iPhone o un coltellino svizzero? Non so voi, ma io mi rompo sempre le unghie, se provo a aprire il coltellino svizzero. Invece quando uso smartphone no. Non so se è una misura di complessità il numero di unghie rotte, però mi fa dire che esiste un'altra dimensione nella complessità, che chiamo complessità d'uso. Quanto è facile o difficile da usare un certo strumento? Ah, la complessità d'uso non è conseguenza della complessità funzionale. Cioè, una cosa che faccia più funzioni non è detto che sia più difficile da usare. Anzi, gli smartphone e i siti web hanno proprio dimostrato che prodotti che abbiamo oggi, che fanno miriadi di funzioni diverse, sono molto più semplici da usare di prodotti molto più limitati di 10-15 anni fa. Voi prendete un tablet o uno smartphone di oggi, lo date in mano a un bambino di due anni, tendente ai tre, lo sanno usare nelle funzioni base. Riescono a usarlo. Non perché siano più intelligenti di quando avevo io due o tre anni, ma perché quell'oggetto è stato progettato meglio. Con un'attenzione un maniacale alla facilità d'uso. Pur facendo molte cose in più, pur, pur potendo fare molte cose in più. Quindi, noi dobbiamo, dal punto di vista del sistema informativo, la complessità strutturale ci casca sulla testa. Cioè, un sistema informativo è un mostro che deve avere dei server, dei dischi, delle reti, eccetera, eccetera. L'abbiamo parlato quando parlavamo del modello IT, eh, quella è esagerata. Complessità funzionale anche molto elevata, allora io ci faccio un documento dei requisiti funzionali di 100 punti diversi, ciascun requisito faccio tre casi d'uso, casi d'uso avranno le narrative in 10 punti, mamma mia quante funzioni devo implementare, decine di migliaia. Per un certo periodo adesso non si usa più, i sistemi informativi venivano contabilizzati in function point. Quanti punti funzione ha? E dicevano, eh, un sistema informativo ha peso costa 400 euro a function point o delle cifre del genere. No? Poi ovviamente è una metrica che non vuol dire niente, perché se non sai come misurarla diventa come contrattare il mercato delle vacche, no? eh, perché non è una metrica ben definita. Però dava l'idea del numero di funzioni che devono svolgere e quindi della, del lavoro che ci stava dietro la loro implementazione. Allora, la complessità funzionale e la complessità strutturale di un sistema informativo sono entrambe enormi. Non dico grandi, eh, dico enormi, no? non, non, non me ne vergogno. Ma noi vogliamo che la complessità d'uso sia più bassa possibile, più bassa di un coltellino svizzero o qualche sia, ma almeno di tre anni un coltellino svizzero non riesce a usarlo, per fortuna perché non glielo diamo in mano. Ma la facilità d'uso, questa vignetta è del 2001. Eh. Se non conoscete Dilbert, dite di sì, se no vi tolgo il saluto. Dilbert è una vignetta di, una, di un vignettista americano che chiama Scott Adams eh, che è centrato sulla vita aziendale no? quindi ci sono i vari personaggi il Dilbert è questo signore con la cravatta che è all'insù che è l'ingegnere no? questo è il suo capo eh, che poi ultimamente lo disegna, lo disegna in modo leggermente diverso perché insomma, da, dal 2001 ad oggi è cambiato un po' lo stile del disegno e, e quindi è molto... Interessante e carino, anche è una vignetta, quindi divertente, sulle dinamiche aziendali, perché poi c'è l'impiegato totalmente fannullone, quello invece che rompe solo le scatole, agli altri, il capo del capo, eccetera, eccetera. Vabbè, ve lo consiglio, dilber.com e, e non studiate più niente per almeno due giorni, perché passate il tempo lì. Vabbè, questa vignetta cosa dice semplicemente? Dice... Ehm, Ah, il sistema è complicatissimo da usare, è un, abbiamo, gli utenti saranno in grado, non saranno mai in grado di usare un prodotto con quella complessità. Va bene, allora alle 100.000 funzioni ne aggiungiamo 100.001, facile da usare. Allora, questo ha due errori. Uno, un errore, lo riconoscete subito, che facile da usare non è un requisito funzionale che si può aggiungere, ma è un requisito non funzionale di cui devo tenere conto dall'inizio dal primo giorno in cui comincio a pensare al sistema non lo posso aggiungere alla fine Quindi non lo posso aggiungere all'elenco delle cose che il sistema fa, primo e, e, non, e soprattutto non lo posso aggiungere al fondo e la facilità d'uso non è una cosa che si aggiunge dopo ma è una conseguenza del modo in cui progetto il dispositivo non è che lo faccio e poi lo rendo facile da usare no. um, quindi noi abbiamo l'interfaccia utente, andando a riprendere il disegno di prima, che ha prima diceva, ah, lo scopo di rendere accessibile all'utente le funzionalità del sistema informativo. Sì, ma anche nasconderne la complessità. Cioè attraverso questo filtro grigio, che è la parte che genera l'interfaccia utente, io vedo un sistema che mi sembra molto più facile, da usare di quanto in realtà non sia complesso lui dentro questa complessità qua non la togliamo, la vogliamo, ci serve ma non vogliamo ribaltarla sull'utente vogliamo che l'utente veda un sistema che invece ha una complessità d'uso molto più bassa, pur mantenendo accesso a tutte le funzioni che ha il sistema non è impossibile eh? ovvio che non ti viene gratis um, vabbè questo non lo so. Allora questo noi ce l'abbiamo già chiaro, no? nel senso che noi nel progettare il sistema tramite use case, quindi questa è un po' la continuazione del ragionamento su use case, abbiamo l'utente che ha un certo scopo e deve interagire col sistema per raggiungere quel suo obiettivo. Noi vogliamo facilitargli il più possibile la vita nel raggiungere l'obiettivo. L'obiettivo dell'utente ovviamente lui se lo forma in testa con i suoi pensieri, col suo modo di vedere il mondo. Quindi noi sistema informativo dobbiamo andare dietro al modo in cui l'utente vede il mondo. Non dobbiamo parlare in linguaggi, interfacce troppo tecnici che siano lontani dal, dal linguaggio dell'utente. Ehm, e allora le frecce di prima l'utente che comunica col sistema di nuovo gli ha scambiato di posto prima o poi trovo chi ha fatto questi disegni ehm, comunicano nelle due direzioni allora noi abbiamo chi ha progettato il sistema che aveva qualcosa in testa quando l'ha progettato chi usa il sistema che ha qualcosa in testa nel momento in cui lo usa allora queste due l'utente e il sistema non vanno a braccetto, sono separati da due ostacoli. Questo che qua è chiamato, il, prima di tutto, golfo della valutazione, cioè l'utente deve rendersi conto di cosa il sistema sta cercando di dirgli. Deve interpretare, prima di tutto deve percepire ciò che il sistema gli fa vedere. Percepire vuol dire vedere, non come vedevate voi il proiettore prima, vedere per davvero quindi questo è un aspetto fisico avere il tempo e la, la logistica per poter vede, percepire, vedere o sentire le informazioni una volta che ho visto le informazioni le devo interpretare un numerino in basso a destra dentro, eh, nella, nella, nel, nel destro di Windows che cos'è? è, è l'orologio lì c'è scritto un numero 18 è quanto è adesso cos'è quel numero? è l'ora quindi io lo interpreto sulla base di, del luogo in cui si trova dei numeri che ci vedo e gli do un significato e quindi questa è l'ora e questo è il numero di pagina c'è anche scritto a fianco slide 13, è anche più facile Però, Guardate quante informazioni ci sono sullo schermo. A ciascuna noi dobbiamo associare un'interpretazione. Cos'è? A cosa serve? Che cosa ci posso fare? Noi questa operazione la facciamo di continuo in frazioni di secondo. Non ce ne accorgiamo. Ma ogni elemento per noi ha un significato. Quasi. Poi ci sono dei casi in cui invece ti blocchi e dici, ma aspetta, questo a cosa serve? Ecco, lì è un problema, perché quel golfo della percezione si allarga, è un golfo più ampio, che è più difficile da attraversare. Costa più fatica per l'utente interpretare cosa sta vedendo, cosa sta percependo, e quindi poi valutare qual è il significato di quella cosa per lui. Allora, quella è l'ora, ok? Poi la valutazione vuol dire che è tardi o che è presto? È l'ora giusta o l'ora sbagliata? Sono avanti e indietro con le slide. No? Quindi ci sono sempre questi due aspetti. Uno, capire cos'è quell'elemento di interfaccia e poi valutare che il suo valore per me ha un certo significato. Che è poi è lo scopo ultimo. Ricordiamoci, l'utente non va per leggere l'orologio, va per sapere che ora è. Che vuol dire leggere l'orologio, ovviamente, ma poi interpretarne il significato. E la stessa cosa al contrario. L'utente vuole fare una cosa, ha in mente ciò che vuole fare, Cancello una slide, ne aggiungo una. Ma poi deve dire come farlo. Dove devo toccare per fare questa azione? Era chiaro nella fase di valutazione quale fosse l'elemento che porta a quell'azione? Quindi devo vedere l'interfaccia, capire cosa fanno i suoi elementi, per poi decidere di toccarne uno. E quello che tocco dovrebbe fare l'azione che io mi aspetto che lui faccia. Quante volte hai toccato un bottone e non ha fatto quello che ti aspettavi? Allora ci riprovo con quello vicino, oppure torno indietro. Perché tu ti hai rifatto un modello mentale di come lui doveva funzionare, e invece lui funziona in modo diverso. Di solito la prima reazione è sono sbagliato io, non ho capito come funziona. Allora, tutta la teoria della user experience dice invece che non è questa la risposta la risposta è se un oggetto cerco di usarlo in un modo e lui non funziona in quel modo perché è usato in modo diverso è stato progettato male questi due golfi non devono esistere ma immaginate un gamer che gioca con i videogiochi con le console se ogni volta che deve sparare dovesse fermarsi un decimo di secondo a pensare ma devo sparare questo o quell'altro bottone non gioca più a niente ho fatto questo esempio per indicare un campo in cui i tempi di reazione sono ridotti al minimo, quindi non c'è tempo per pensare, non c'è tempo per avere dubbi. E quindi le azioni devono essere le più naturali le più semplici possibili. Poi per carità, c'è gente che lo dita a forma di WASD proprio dalla nascita. Ma, ehm. Allora, questi concetti, quando avete finito di guardare Dilbert, di se non avete ancora voglia di studiare, prendetevi sto libro di questo signore barbuto, Donald Norman eh, il titolo è la caffettiera del masochista sottotitolo psicopatologia degli oggetti quotidiani eh, la caffettiera del masochista si capisce perché perché quando tu riempi quella caffettiera di caffè bollente per versarlo non puoi far altro che eh, ustionarti il polso okay? per come la versi è colpa tua se ti ustioni il, il polso? no è colpa di quel cretino che ha messo il beccuccio della caffettiera nella parte sbagliata. E perché è un cretino? Perché non ha pensato a come quell'oggetto sarebbe stato usato dai suoi utenti, da chi l'avesse comprato. Ok? Quindi questo libro, in modo anche molto discorsivo, piacevole, non è un libro molto tecnico, Norman è uno psicologo che ci lancia in questo mondo in cui ci fa capire, dandoci anche molti esempi pratici nella vita di ogni giorno, Ehm, esempi di progetti giusti e progetti sbagliati, di oggetti che si comportano nel modo giusto, e qual è il modo giusto? Il modo in cui l'utente si aspetta. Ma io non sono a conoscenza a priori di come si possono comportare tutti gli oggetti possibili e immaginabili, ma sono gli oggetti, e qui parliamo di oggetti fisici, ma l'interfaccia utente vengono percepite comunque come oggetti, sono gli oggetti che, rac... che mi parlano di sé e mi dicono come possono essere usati. Allora, io non credo che nessuno di voi abbia mai avuto problemi a uscire da queste porte. No? Immaginate che sia chiusa quella porta, una porta antipanico con la barra rossa, c'è un modo solo di usare quella barra rossa, spingerla. Ditemi se qualcuno di voi ha mai provato a tirarla. No, non ci viene perché per come è fatta, posso solo spingerla. Quello è un progetto fatto bene. Posso spingere tra l'altro con la mano, col gomito, con la schiena, con le gambe? E certo, perché è stata progettata per situazioni di panico in cui non c'è tempo di pensare, devo tirare o spingere. Allora, ogni volta che vedete scritto su una porta il cartellino tirare o spingere pensate, pirla, chi l'ha fatta quella porta? Perché se una porta si può solo o tirare o spingere, le maniglie da un lato e dall'altro le devi fare diverse. Infatti dal lato in cui devi spingerla non devi mettere una maniglia, devi mettere una placca. E dal lato in cui si tira devi mettere una maniglia, un maniglione. Ci vuole tanto. No? Allora, questo è il tipo di ragionamento che cominciamo a fare. Quest'altro signore, anche lui è uno psicologo, ha cominciato a traslare questi concetti di norman nel mondo informatico. Quindi lui si occupa di interfacce. Ha un sito, vabbè, questo lavora, vive come consulente, questo signore qui, l'altro è un professore di università, questo vive come consulente privato, è una, una società di consulenza che fa questi studi, ma di tanto in tanto, almeno mi sembra che ogni settimana lui pubblichi una pillola di usabilità, cioè una piccola notizia. Qualche suggerimento e poi ogni tanto pubblica degli estratti di studi più approfonditi che fa. Quindi ogni anno ti dice, ho fatto lo studio sulla internet delle grosse aziende, intranet non siti pubblici, e ti faccio vedere quali sono i 10 errori di usabilità principali di queste aziende, di queste internet, eccetera, eccetera. Quindi anche questa, se vi interessa questo tema è una lettura abbastanza interessante. Poi c'è la forma breve di tutte le regole di usabilità, dei decaloghi, dei libri, eccetera, che è questo libro che ha scritto sto Steve Krag che maledizione l'ha prestato qualcuno e non mi ha mai tornato indietro eh, il cui titolo dice già tutto cioè la regola zero dell'usabilità è non farmi pensare cioè nel momento in cui tu costringi un utente a pensare cosa fa sto bottone o cosa succede quando premo invio hai già fallito perché l'utente deve pensare ai dati che inserisce deve pensare al processo che va avanti, al suo obiettivo che viene raggiunto, non a cosa fa quel bottone, perché cosa fa quel bottone? Lo distrae dal suo obiettivo, lo rallenta, lo fa sbagliare, perché è una distrazione. Allora, una distrazione al giorno va bene, ma una distrazione ogni, ogni volta che fai un passo non ti permette più di entrare in contatto con la tua applicazione, con ciò che stai facendo con il sistema, con il suo sistema informativo, con ciò che stai facendo con l'interfaccia. Quindi questo libro qua, tra l'altro, nell'introduzione eh, nell dice io ho scritto questo libro in modo che se tu hai un viaggio in treno riesca a iniziarlo a finirlo, si legge in, in, in due ore, due ore e mezza. Eh? Quindi anche è molto visuale, con del, di, degli esempi di pagine web, esempi pratici, eccetera. Quindi anche questi sono tutti testi molto leggeri, tutto sommato, no? ma anche ma decisamente istruttivi. Dopo che leggi queste cose non vedi più il mondo con gli stessi occhi, ve lo assicuro. Eh? Ehm, Vabbè, e questo riassume essenzialmente il fatto, in una parola, molto, in uno slogan molto facile da ricordare, tutto il discorso sul golfo della valutazione, il golfo dell'esecuzione che facevamo prima, cioè lo sforzo cognitivo che deve fare un utente per riuscire a capire qual è l'azione dell'agire su un elemento dell'interfaccia utente. Io devo poter prevedere che cosa, farà, cosa succederà se premerò questo bottone senza pensarlo a livello cosciente. Il livello cosciente teniamolo per le cose furbe. L'interazione cerchiamo di spostarla a livello intuitivo, a livello subconscio. E ci sono dei trucchi per farlo. Ad esempio, questi sono dei fornelli da cucina. Tutti li abbiamo a casa. Okay? Che hanno tutti una fila di bottoni rigorosamente allineati. E quindi tutte le volte che accendiamo un gas dobbiamo provarci tre volte. Qual è? Poi a fianco di ciascuno c'è sempre una cosa piccola così, con un perché per ragioni di design non lo devo rovinare, no? e, e, che ti fa capire con un codice imperscrutabile eh, qual è il, quello dei quattro fuochi che stai accendendo. Allora, Ogni volta ci devo pensare. Questo è un altro design, della stessa cosa in cui non c'è dubbio ho alzato di un centimetro due dei tasti. Nessuno può pensare che questo tasto non comandi questo fuoco. Per forza. Perché la forma, la percezione che ho dell'interfaccia, già mi parla della sua funzione. Come la, la maniglia rossa delle porte antipanico già mi dice... Come funziona e a cosa serve? Solo guardandola, non devo pensarci o ragionarci. Lo guardo e l'ho già capito. Non lo guardo e poi lo capisco, no, lo guardo e l'ho già capito nel guardarlo stesso. Perché a livello percettivo riesco a darti quei suggerimenti subliminali che ti fanno già capire qual è la funzione dei vari dispositivi. Sono piccole cose, eh? ma la perfezione è fatta di dettagli. Questa è una foto che avevo fatto in un posto in Catalogna, prima che la cominciassero a picchiarsi. È un raccoglitore per la raccolta differenziata di vari tipi di oggetti. No? E qui vedete come rinforza l'informazione. La stessa informazione la dà in modi diversi. Ad esempio, questo è il raccoglitore dei CD usati, perché siamo pieni di CD da buttare, no? però hanno deciso di fare il raccoglitore per differenziare i CD usati, CD o DVD usati. C'è il disegno del CD e c'è una fessura della dimensione del CD, spessore e lunghezza. Invece, eh, che ne so, altre cose sono, hanno dimensione, ad esempio le pile, che è questo, c'è il disegno delle pile, adesso la foto non rende un granché, però qua si vede che c'è due buchi tondi, per le pile più grandi e quelle più piccole, uno quadrato, quindi la forma dei buchi, te lo rinforzo, c'è il disegno, c'è la scritta, non si legge tanto, qui c'è scritto pile, e poi la forma delle fessure ricorda la forma dell'oggetto che ci devo mettere dentro. Te lo rinforzo in tre modi diversi e quindi in qualche modo ti aiuto a capire quel determinato oggetto che ho in mano dove lo devo buttare mm. ovviamente questo non ha vietato a uno <ride> di mettere un tubo fluorescente nello sportello dei, dei toner mm. delle cartucce delle stampanti però vabbè eh, che ci vuoi fare? gli utenti sono sempre più, più furbi delle contromisure che, pre che prendiamo per renderli innocui quindi noi abbiamo delle Azioni che devono essere evidenti subito e che forniscono un feedback immediato. No? Accendo il fornello si accende la, la fiamma, quindi vedo subito qual è l'effetto. Il vedere subito qual è l'effetto rinforza in me la comprensione di come funziona quel sistema. Ma se ci fossero degli elementi la cui, il cui effetto non è immediato e con immediato parliamo di 2-3 decimi di secondo, che è il tempo di reazione che ci aspettiamo massimo, allora dobbiamo fornire delle indicazioni all'utente, perlomeno che dicano che l'azione è iniziata. Per quello che vedete tante cose, barre di progresso, oggetti che girano, eccetera, eccetera. Tu quando schiacci un bottone o l'azione si compie subito o subito ti deve comparire un'indicazione che ti dica ho iniziato, ho preso in carico la tua azione ho cominciato a farlo quando io premo il bottoncino qua per accendere questa ambaradana del proiettore lui non parte subito però non in tutte le carte, in alcune quando premi lui comincia a lampeggiare allora sai che hai premuto, eviti di premere altre 18 volte no? per, per sicurezza cosiddetta quindi ci sono anche lì dei modi, anche qua, dei modi di far capire all'utente che una certa azione che lui ha richiesto è stata compresa e sta venendo portata avanti e prima o poi arriverà alla conclusione. Vabbè, questi sono alcuni oggettivi che possiamo applicare al... Andiamo avanti con degli esempi. Un altro esempio, prendiamo -pre gli oggetti di ogni giorno, no? Le comandi. Allora, una cosa che voi credo nella vostra vita non abbiate mai avuto sono i manuali di istruzione. Voi siete cresciuti in un mondo in cui non esistono manuali di istruzione, cosa che invece non era vera anche solo dieci anni prima di voi, in cui gli oggetti, ma in realtà poi ci sono anche per, alcuni, per alcune cose, no? ma nella maggior parte dei casi No, perché? Non perché siete più intelligenti, ma perché gli oggetti sono stati progettati in modo da non avere bisogno di manuale di istruzione, perché tanto la gente non leggeva lo stesso. Nel cruscotto della vostra macchina c'è di sicuro un manuale di istruzione della macchina, quello deve esserci per legge. Quanti l'hanno già letto? Tutto? No. Quando ti serviva una certa pagina. Quindi è un manuale più di riferimento che non di istruzione. Lo usiamo come manuale di riferimento. Ah, si è, devo cambiare le gomme, qual è la pressione, in che pagina è scritto. No? Quindi devono esserci ovviamente le informazioni, ma per la maggior parte delle operazioni il sistema è progettato in modo da, um, da fornirmi immediatamente le funzioni che mi servono e poi permettermi di imparare poco a poco le funzioni più avanzate. I sistemi fatti bene, ne sto parlando. Allora, cosa è cambiato? Perché siamo capaci oggi a progettare sistemi in questo modo? Facili da usare, usabili. Allora, proviamo a confrontare i due approcci diversi di progettazione. Quello che qua ho chiamato approccio tradizionale. L'approccio tradizionale è quello che prosegue sulla linea che abbiamo impostato dei sistemi informativi. Noi abbiamo detto che il sistema informativo è fatto di tante funzionalità. Quindi abbiamo i requisiti funzionali. E allora l'interfaccia utente deve semplicemente fornire accesso a tutti i requisiti funzionali, cioè a tutte le funzioni del sistema. Le possiamo mettere in un lungo elenco di 200 voci in ordine alfabetico e abbiamo finito la nostra interfaccia utente. Quindi, ad esempio, se progettiamo un oggetto, che ne so, un ascensore, mi chiedo, quali sono le cose che può fare l'ascensore? Eh, l'ascensore può andare a un certo piano, può aprire la porta, può chiudere la porta, può fermarsi o può inviare un segnale d'allarme se è successo qualche cosa. Queste sono le funzioni del sistema. E allora progetteremmo un'interfaccia utente in cui ciascuna di queste funzioni ha un bottone separato ha un'azione separata. Viceversa, l'approccio che stiamo prendendo noi va oltre. Dice sì, è vero che il sistema ha quelle funzioni, ma quali sono le modalità con cui gli utenti le usano queste funzioni? Quali sono i casi d'uso attraverso i quali gli utenti approcciano il sistema? ricordate quella frase che vi dicevo descrivo le funzionalità del sistema attraverso i modi in cui l'utente le può usare abbiamo detto questa frase quando parlavamo di casi d'uso e qui torna ma è fondamentale sapere quali sono le funzionalità ma ancora più fondamentale sapere come gli utenti le usano dal loro punto di vista e quindi l'utente chiama l'ascensore se c'è un piano ferma l'ascensore e poi può chiedere aiuto poi c'è entra e esce che vabbè in realtà non deve interagire con l'ascensore per poter entrare e uscire. Sono azioni che fa. E quindi conviene progettare l'interfaccia utente seguendo i casi d'uso dell'utente stesso. Adesso l'ascensore è un sistema molto semplice, quindi. Però nella sua semplicità di progettazioni sbagliate di ascensori e di usi sbagliati di ascensori ce ne sono a bizzeffe. Allora, noi dobbiamo progettare l'interazione utente tenendo conto il, del punto di vista dell'utente. È il sistema che si deve adattare all'utente, non viceversa. E quindi ci sarà un pulsante di chiamata che sta fuori, ci può essere, anzi è bene che ci sia, l'indicazione di dove si trova l'ascensore in quel momento. La cosa serve? serve a dare un feedback all'utente del tempo di attesa che lui deve presumibilmente mettere in conto. L'utente deve riuscire a percepire lo stato del sistema, cosa sta facendo il sistema. Non posso mandarlo a cieca l'utente. Devo dargli gli strumenti per poter percepire lo stato del sistema. E poi all'interno dell'ascensore dovrò permettergli di selezionare un piano, fermare l'ascensore oppure chiedere aiuto. Quindi il piano da selezionare, il bottone di stop e il bottone di allarme. Ogni bottone corrisponde a un'azione che l'utente può voler fare. Poi ci sono sistemi più sofisticati, ad esempio un ascensore che sia più ricco e allora posso chiamare l'ascensore per scendere o chiamare l'ascensore per salire. e poi posso forzare l'apertura o la chiusura delle porte, no? perché magari sto aspettando qualcuno, oppure vedo che non c'è nessuno, è inutile che aspetti il tempo di attesa per, per chiudere le porte. E questo quindi significa che il bottone di chiamata sono due. Uno per salire e uno per scendere. E significa che all'interno dell'ascensore avrò due tasti, uno per aprire le porte, per forzare l'apertura delle porte e l'altro per forzare a chiusura le porte. Allora, qui cominciano i problemi. Il primo problema è che chiamare l'ascensore per scendere o chiamare l'ascensore per salire non sono veri e propri obiettivi dell'utente, casi di uso dell'utente. Cioè, che differenza c'è tra chiamare un ascensore per salire o per scendere? Dal punto di vista dell'utente? Nessuna. È il sistema che fa comodo saperlo in modo da poter scegliere quale ascensore far arrivare e in che ordine farli fermare. È un'informazione che serve al sistema, non che serve all'utente. Io voglio un ascensore. Poi, quando sono sopra, decido in che piano andare. Il modello dell'ascensore è quello, lo chiamo e dopo decido dove andare. Se fosse un modello diverso, deciderei prima a che piano voglio andare e poi dopo, quando arrivo, non gli dico più nulla. Ma non funziona così. Allora, il fatto che io obblighi l'utente a fare una scelta di cui a lui non frega niente, fa sì che gli utenti facciano casino. Per cui, tipicamente... Abbiamo due tipi di utenti, l'utente non si sa mai, che arriva lì e li preme tutti i bottoni, sia sopra che sotto, e l'utente ci penso io, per cui se sono al secondo piano, devo andare al primo, eh, No, eh, cioè, l'utente che preme il bottone, pensando che se premo il bottone in giù, sto, faccio venire giù l'ascensore, no? e quindi immagina la il verso di movimento che deve avere l'ascensore tenendo conto del piano in cui l'ascensore si trova no? per cui se si, si trova al primo piano deve andare al secondo e l'ascensore al terzo lui schiaccia giù perché dal primo andare al secondo lui dice ma l'ascensore al terzo deve scendere al primo gli dico di scendere no? totalmente flippato eppure è così fermatevi tre minuti davanti all'ascensore e li vedete queste cose non capisco, la gente non la capisce questa interfaccia qua basta, smettiamola di farla spenderemo un pochino più di energia elettrica vorrei quantità, quantificare quanto e vorrei dire che l'ascensore rischierà di fare dei mezzi giri a vuoto pazienza perché avere un algoritmo che ottimizza i viaggi dell'ascensore sulla base di un input che è completamente sbagliato non è che sia particolarmente perché? ma perché questi non sono casi d'uso rappresentativi della percezione dell'utente Poi c'è un altro problema su queste apri e chiudi. Allora, il don't make me think a queste qua non si applica proprio. Cioè, chi di voi ha distinto, No, lo nasconda, ve lo faccio vedere, e lo ricopro dopo un decimo di secondo, mi dite qual è quella per aprire e qual è quella per chiudere. Nessuno. No, magari qualcuno, per carità, c'è il dono su queste cose, va bene perché sono delle icone che sono delle serigrafie uno, uno sono delle serigrafie che sono da interpretare queste allora, due frecce cacchio sono, sono le porte allora se una porta è una cosa rettangolare io la disegno a forma di freccia sì, bravo eh, Boh. e invece la sbarretta sottile in mezzo è il varco in mezzo alle porte ma ditemi chi l'ha pensata questa cosa no? vabbè e poi la posizione relativa uno a sinistra dell'altro l'altro a destra eh, cosa mi dice? No, no, no, no, no, no mi da, non mi dà un'informazione. Io non saprei come farlo altrimenti. Io so che la, quando devo dire, quando sta arrivando qualcuno no, e che ti dice fermami l'ascensore, non so voi, io ci metto un piede in mezzo. Quello so che funziona. Ok? Mi fido che ci abbiano i sensori e di solito funzionano. Perché faccio prima, giuro, a mettere il piede in mezzo che a capire quale bottone devo premere, non so voi. Quindi in questo caso sono funzioni interessanti che l'utente vuole. Voglio tenerti la porta aperta, però l'ho detto così, voglio tenerti la porta aperta. Tenere la porta aperta, così vuol dire. Mettimi un sensore sulla porta. Anziché dover bloccarla col piede, mettimi un sensore lì, una placca, che se io metto la, la mano lì appoggiata la porta non si chiude. Ti costa di più? No. No. Voglio tenere la porta aperta. Tengo la porta aperta. Per chiudere la porta fammi mettere un bottone a fianco della porta. Un bottone a fianco con la freccia così, se la porta si chiude in così, la capisco. Meglio che non sta roba qui. Adesso faccio l'esempio sulle cose, sugli oggetti concreti perché sono più facili e anche più divertenti a quest'ora della sera no? da cogliere. Però poi noi li dobbiamo traslare sull'interfaccia web, no? Ma il concetto è lo stesso. Ancora più difficile perché l'interfaccia web è astratta, non oggetti fisici in movimento. Poi ci sono dei geni, ci sono dei geni. Questa qua l'ho fatta in, eh, in un albergo, questa fotografia. Allora, qui c'è, vabbè, ci sono due chiavi, una per i pompieri e l'altra non si sa per chi. L'allarme, apertura porta, ma io già preferisco, c'è solo l'apertura porta, non c'è la chiusura. Uno è più facile da capire di due. E poi ho i piani, meno 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sembra il gioco della campana quello che facevamo da bambini, ricordate? Cosa pensate voi? Io vedendo questo, ho pensato, l'albergo, era un albergo, avrà dei corridoi sfalsati su ogni piano. Ci sono ascensori con due porte, magari dal piano meno 1 esce, e dal piano 3 esci da qua, al piano 2 esci dall'altra. Ma no, era un normale, una colonna verticale è uscita sempre dalla stessa parte. Io devo ancora capire adesso perché hanno messo i tasti in quel modo. Perché? Dice, ma per caso. No, è per caso. C'è uno che ha fatto un disegno al CAD, l'ha passato un altro che ha tagliato la lamina per mettere i bottoni, l'ha passato un altro ancora che ha installato i pulsanti e li ha collegati dietro, eh. Almeno in tre si sono messi per fare sta roba, che non ha un senso alcuno. Allora, io posso capire: mettere su due file, cioè due per fila e non tutti in colonna, che sarebbe la scelta più normale, perché i piani sono uno sopra l'altro, per ragioni di sviluppo in altezza. Okay? Tu non puoi avere un pulsante terra qua e il pulsante sesto piano qua su perché se ti sale un bambino, se ti sale una persona in sedia a rotelle, non ci arriva a premerlo. Infatti, gli ascensori, tra virgolette, accessibili tendono ad avere i piani in orizzontale, 0, 1, 2, 3, 4, 5, e non in verticale. Vedete che ultimamente tendono a mettere i bottoni con lo sviluppo orizzontale per evitare appunto che l'altezza diventi un ostacolo all'accessibilità. Ci vuole un attimo di più, però tanto le ragioni sul numero e se sono progressivi sappiamo tutti contare, no? da, da, dalla della tenere Però diciamo per, per compattare lo sviluppo verticale io posso aver capito che abbiamo deciso di mettere due per fila, ma perché siano sfalsati non lo so. E quel non lo so è quello che tra l'altro ti abbrucia pelo se ti dici dov'è il 4. Eh, no, perché non hai una chiave di lettura, devi seguire lo zigzag, no? E sono tutti, don't make me think: sono tutti frazioni di secondo che si frappongono tra la tua intenzione vado a quel piano e l'azione fisica che ti permette di, di ottenere quel risultato. E quindi se noi vogliamo non creare questi mostri, eh, dobbiamo proprio impostare no? una modalità di progettazione che parta proprio dall'utente, che coinvolga l'utente, l'utente finale, fin dall'inizio della progettazione del sistema. Noi avevamo detto, sin dall'inizio, che il documento dei requisiti devono essere concordati con i clienti. Perché ovviamente devo costruire un sistema che il cliente mi pagherà perché gli serve e funziona come serve a lui. Qui sto aggiungendo un pezzo in più. Io quel sistema lo devo condividere, prima ancora di costruirlo, eh, quando lo sto pensando, lo devo condividere non solo col cliente, ma con gli utenti del cliente, che poi domani dovranno usare il sistema. Se io devo costruire un sistema che eh, venga usato nella segreteria studenti del Politecnico, Vabbè, la progettazione generale, le funzioni generali le concordo con il responsabile della segreteria studenti, ma l'interfaccia la voglio progettare insieme agli sportellisti, alle persone che stanno a sportello e che lo usano in continuazione otto ore al giorno, per capire come pensano, che concetti hanno, come chiamano le cose. E poi usare quelle loro metafore, quel loro modo di pensare, quelle loro aspettative che hanno sul fatto che una certa cosa funziona in un certo modo per progettarle, per tenerne conto quando progetto l'interfaccia utente. Quindi devo fare dei momenti di riflessione con loro all'inizio, poi faccio delle prove di interfaccia, le faccio vedere, vedo se loro le capiscono, vedo se loro hanno dei dubbi. Ma una, una prova può essere fatta semplicemente su un pezzo di carta disegnato a matita. Se tu volessi chiamare ascensore, dove toccheresti? fate una prova per capire quanto complessità d'uso, complessità funzionale quanto sono facili da usare ad esempio i siti web prendete un sito di una multinazionale qualunque e andate sulla versione giapponese o cinese, a vostra scelta è uguale, capisco bene tutte e due, sono fluente in no? entrambi e vedete non capirete nulla, spero, spero, immagino, ma saprete che cosa sono i vari elementi. Se vi chiedo dove si fa il login, me lo sapete dire. Se vi chiedo dove devo cliccare per tornare alla home page, me lo sapete dire. Se vi chiedo dov'è il menu, me lo sapete dire. Dov'è la casella di ricerca, me lo sapete dire. Senza capire niente. Perché? Perché chi ha progettato quel sito, anche se in una lingua diversa dalla nostra, si è agganciato a delle convenzioni d'uso radicate nella nostra testa, nel nostro modo di pensare, nel nostro modo di lavorare. Allora, per rendere un sistema facile da usare, devo agganciarmi a questo. Devo agganciarmi al modo di pensare degli utenti e come lo faccio? Lo scopro parlando con loro. E poi chiamando gli oggetti nel modo giusto, mettendoli nel posto giusto in cui loro si aspettano e dandogli la forma che loro si aspettano. È chiaro che non posso chiedergli dove metto il bottone di ricerca o che icona usare. Questo è il lavoro mio di progettista. Ma nel fare il mio lavoro devo farlo prevedendo, studiando il loro comportamento, vedendoli usare dei prototipi, delle prove. Allora ti faccio vedere l'interfaccia del sito fatta in giapponese o con dei caratteri a caso. L'Orem Ipsum. Conoscete l'Orem Ipsum? Non conoscete l'Orem Ipsum? L'Orem Ipsum è il testo più importante anco, dovrebbero farlo studiare al posto della, eh, della Divina Commedia è il testo più importante al mondo l'ipsum.com Che è questo? no, dove è andato, Scusa. Questo passaggio qua. Tranquilli, non avete dimenticato il latino, è che questo non vuol dire niente. Non è latino, sembra. Sono parole che sintaticamente somigliano al latino, ma non, vogliono, non, non, non, non fanno nulla di senso compiuto. Allora, se io voglio studiare l'interfaccia di un sito che ti sto proponendo, non lo riempio con le parole cerca, prodotto, eh, che ne so, non metto delle parole vere, ma metto delle parole prese da qua. Così sono sicuro che se tu trovi l'elemento giusto da cliccare, l'hai fatto perché il layout del sito si sta guidando, perché la scelta dei caratteri, dei fondi, della posizione si sta guidando e non per le parole che sono scritte. Poi, a parte, scegliamo delle parole fatte bene. Quindi molti siti di prova sono fatti con l'Ipsum perché non puoi mettere prova, prova, prova, prova prova dentro, lo fai vedere a un utente e dice ma che schifezza è questa qua, Mettici dei contenuti veri, ma non puoi neanche metterti dei contenuti veri perché sennò no loro si fissano sul contenuto vero, qui ci sono dei trucchi per fare in modo di estrarre dall'utente quella che è la sua percezione ad esempio del layout del sito, della posizione dei vari elementi nell'interfaccia. poi un gioco separato è quello di dire come chiamiamo le voci del menu. Magari ci vuole un mese per decidere come chiamare le voci di manù in modo che uno vada sul meno giusto. No? Lavoro che non hanno fatto questi signori qui. Allora, poi dopo un po' uno lo impara, perché la, con l'apprendimento si, si impara a guidare lo shuttle, cioè non è un problema, che ha 12 milioni di switch. Però a colpo sicuro, eh, sapere dov'è una certa cosa qua dentro, ehm, non a caso hanno scelto delle voci di primo livello, dei titoli e poi dopo, visto che queste qua non dicevano nulla, eh, perché gli avvisi non debbono essere dei servizi per gli studenti mh, e le borse di studio anche, non lo so. Ecco. Eh, mobilità verso l'estero, mobilità dall'estero, dov'è? Cioè, non, non riesco a farmi un modello mentale che mi guidi e mi faccia prevedere che cosa troverò qua dietro, cliccando qua. Infatti per farlo hanno dovuto addirittura scrivere dentro, guarda che qui dentro troverai questa cosa. Don't mind me think. Prima di leggere tutta sta roba non mi basta mezzo secondo. E, e ogni volta eh, devo ricominciare da capo. Quindi, perché succedono queste cose? O perché, come si fa a non fare a succedere? Eh, perché in questo processo di sviluppo si è partiti da dire la segreteria offre tutte queste cose, sbattiamole tutte lì in un portale. E va bene, le funzionalità, progettazione basata su requisiti funzionali. Ma poi questi requisiti funzionali vanno reinterpretati, dicevamo prima, in casi d'uso. Quali sono le cose che lo studente può fare? E come le organizziamo? Casi d'uso di livello summary, quali sono le aggregazioni sensate che l'utente può avere in mente su tutti i suoi casi d'uso? Allora, quelli sono poi le voci del menu principale. E che se sono pensate dal punto di vista dell'utente, è facile per lui trovarle e entrare nella scatola giusta. Non devono essere pensate dal punto di vista dell'ufficio che le eroga, perché questo è molte volte sull'architettura dell'informazione di un sito, cioè su come sono organizzate le informazioni si vede l'organizzazione degli uffici ma l'utente non è tenuto a conoscere l'organizzazione degli uffici per sapere se quella cosa la trovo in una sezione oppure nell'altra questo è uno degli errori più gravi che si fa partire dal, dal sistema o dalla organizzazione dell'azienda e non dall'utente poi qui non facciamo un corso sullo, sulla progettazione dell'interfaccia, ma lo usiamo solo a qualche ora, però questa tabella, purtroppo paginata brutta, ehm, ci fa capire che ci sono varie tecniche per fare questo lavoro con gli utenti. No? Questionari, interviste, focus group, osservazioni, cioè vedo l'utente mentre usa il sistema, magari la versione precedente del sistema. Cerco di capire quante volte sbaglia, quante volte, quali sono azioni che compie rapidamente e quali fa lentamente. Chiedere suggerimenti agli utenti. No, ma per te qual è la cosa più difficile? Qual è la cosa in cui sbagli più frequentemente? Qual è la cosa che vorresti migliorare? E l'altra cosa che si dimentica sempre è l'analisi della concorrenza. Cosa fanno gli altri? Io so che siamo tutti nati bravi. Ciascuno di noi, quando è nato, è convinto di essere più bravo di tutti. Quindi quello che farò io sarà di sicuro meglio. Però dare un'occhiata a cosa hanno fatto gli altri, che magari hanno cominciato prima, ci hanno investito di più, e copiare non sarebbe male. No? Però uno ha sempre l'idea, ma lo, io lo farò meglio. Ma sì, ho capito, può darsi, ma per farlo meglio, prima cerca di conoscere cosa hanno fatto gli altri. E se vedi che loro hanno trovato una soluzione per un problema che avrai anche tu, chiediti se quella soluzione non possa andare bene anche per te. È facile copiare, vedi come l'hanno fatto, lo fai anche tu, piuttosto che inventare da zero. Inventare da zero ha due difetti. Primo, che costa di più. Ci devi mettere più tempo perché devi inventartelo da zero, lo dice la parola, anziché inventare una cosa, copiare una cosa metà fatta. Vabbè, ma questa è solo una questione di costi. L'altro problema, che è più serio, è che gli utenti, dice un vecchio motto di Nielsen, passano il 99% del tempo su siti che non sono i tuoi. Quindi loro si abituano al fatto che il web, le interfacce web funzioni in un certo modo acquisendo, rinforzando delle abitudini che prendono dagli altri siti che apprendono dagli altri siti. E allora cosa succede? Che quando vanno sul tuo sito, se tu non usi le convenzioni che usano tutti gli altri, gli utenti percepiscono difficile navigare sul tuo sito. Se tu scrivi un libro e decidi perché sei più intelligente, che i titoli li metti in corpo 10 e il, e il testo lo metti in corpo 15, quindi hai il titolo più piccolo del testo, chiunque apra questo libro è disorientato, non capisce dove inizia e finisce il capitolo. Perché? Ma perché da sempre siamo abituati che il capitolo si scrive grosso, il nome del capitolo, più grosso del testo. È una legge? No, è una convenzione. E allontanarsi dalle convenzioni non conviene mai. Forzare una convenzione nuova richiede anni e risorse. Il menù hamburger di cui parlavamo prima, sapete qual è? Quello con le tre righe orizzontali che avete sul, sul telefono. Nelle applicazioni web c'è quasi sempre una cosina così, no? Quella è un'icona terribilmente astratta che indica il menu. Se premete quello, apre il menu. Adesso, ma sono passati forse 4 anni, credo, non, so se non vorrei contarli male perché vado così a stima, da quando è stato usato per le prime volte e comincia a essere usato, è nato come elemento di interfaccia in Android, poi ho cominciato a usarlo anche sui siti web, e adesso grossomodo lo sappiamo usare. Però è difficile, ha richiesto anni, anni e tante eh, aziende diverse che decidessero di utilizzarlo. A me continua a non piacere perché non, non è comunicativo. Da solo non parla questo. La Fordance di quell'elemento non dice nulla, non dice che cosa succede quando lo tocco però abbiamo imparato che funziona così, che tira fuori il menu. Quindi è una cosa che abbiamo appreso. Allora, ci sono alcune cose che riusciamo a progettare in modo intuitivo, per cui l'utente quando vede una certa cosa capisce che cosa fa. Certe cose che invece abbiamo imparato a usare in modo anche snello, ma avendole apprese, avendole imparate. Ecco, questa parte di apprendimento non la posso fare io sul mio sito ma devo sfruttare l'apprendimento che gli utenti fanno sul resto del mondo, perché è dove spendono il resto del tempo. E quindi queste cose posso... Il fatto che questa icona sia usabile, visto che lei da sola non parla, non dice nulla, è solo perché viene rinforzata dalla sua presenza in mille contesti diversi. E allora mi abituo a usarla e ho capito, ho imparato che cosa fa. Però se io nel mio sito decido di farne una con le tre stanghette verticali, i miei utenti non potranno saperlo. È vero che gli puoi dire sì, ma dopo la millesima volta che la usi... Ma no, io la seconda volta non uso più il tuo sito, uso qualcos'altro. Perché da te non trovo le cose, ma ci sono. Non le ho trovate, scusa. Non c'era un modo che io conoscessi per poterci arrivare facilmente. Quindi queste tecniche ci sono, no? questa serie di tecniche che sono elencate qua nella prima colonna le possiamo mettere a frutto, no? di solito su questi progetti di questo genere c'è un team di persone che lavora proprio sulla user experience dell'interfaccia prima di progettare, chiedendosi le domande degli utenti e chiedendosi le domande dei concorrenti, che cosa fanno, come lo fanno, con che errori, eccetera, eccetera. Noi non avremo tempo di mettere in piedi un processo di questo genere, entrare nel dettaglio in queste tecniche, anche se in realtà è una cosa molto interessante quello che impareremo a fare noi sarà più cercare di seguire un po' il nostro intuito, la nostra esperienza, l'esperienza vuol dire aver usato tanti sistemi, aver appreso come gli altri lavorano e un pochino di regole no? che ci daremo perché ovviamente così come dire il titolo è più grosso del, del corpo di un libro è una regola tipografica che si è standardizzata negli anni, quindi poi ci sono anche delle regole vere e proprie No, che, che, quando una prassi no, è molto diffusa questa si trasforma poi in norma che non è una norma di legge, nessuno ti impedisce di fare diversamente ma non saresti intelligente se lo facessi Le, il tipo di strumenti che useremo noi qui noi salteremo un pochino tutta la fase di progettazione insieme all'utente per giorni di tempo non è che all'esame possiamo dire adesso fate un gruppo di 10 utenti e pensate a questa cosa lo strumento che useremo noi sarà quello di creare degli schizzi dell'interfaccia detti anche a volte prototipi, prototipi non funzionali poi una volta parleremo meglio di cosa sono i prototipi che diano l'informazione su come pensiamo di strutturare l'interfaccia per un determinato caso d'uso ovviamente ragioniamo partendo dai casi d'uso noi non progettiamo un'interfaccia utente completa ci basta uno schizzo per capire se quell'interfaccia è fruibile, è funzionale, è usabile e addirittura basta uno schizzo per poterla testare con degli utenti e noi useremo uno strumento basato su web che si chiama Balsamic eh, che ci permette, ci aiuta a disegnare questi schizzi qua e anche a provarli in modo parzialmente interattivo eh? così il nostro caso d'uso non solo lo scriviamo per punti ma poi lo implementiamo effettivamente con una serie di videate che possiamo navigare an diciamo, andando a, a schiacciare bottoni, frecce, link e cose di questo genere Okay? Quindi la prossima volta capiremo un po' meglio questo meccanismo di prototipi e cominceremo a darci delle regole per, usare, per creare questi eh, prototipi non funzionali.